C'è un video bellissimo, divertente ma anche molto istruttivo che è stato girato ormai anni e anni fa dove ci sono Bill Gates, quindi un colosso te della tecnologia, una persona che ha rivoluzionato il mondo portando il computer in ogni casa e Warren Buffett che è un colosso degli investimenti, forse uno degli investitori, e un conoscitore di finanza più alti, di più alto livello insomma, poi io non me ne intendo, quindi comunque due colossi insomma di persone tra le persone più ricche del mondo, un video molto divertente perché loro sono grandi amici, allora li portano sul palco e gli dicono di, di scrivere su un pezzo di carta qual è secondo loro quella cosa che ha fatto la differenza, no? che ha determinato il loro successo. Entrambi scrivono senza dirsi niente e quando il presentatore apre il bigliettino, entrambi hanno scritto focus. Molto divertente perché è molto istruttivo, divertente perché ovviamente è carina la gag, istruttivo perché in effetti io fino a quel momento non avevo mai pensato quanto il focus, cioè dove realmente tu dirigi la tua attenzione, ha un potere magnetico verso quello che puoi creare e ottenere nella tua vita. Quindi è stato molto istruttivo quel video perché anni fa mi ha aiutato a iniziare a canalizzare le mie energie, appunto il mio focus, su quello che volevo creare. C'è però un problema con il focus, che avere focus ti porta a port ad arrivare, a creare questi risultati anche enormi, anche a un livello eccezionale come Bill Gates e Warren Buffett, non è detto che ti porti alla felicità e alla soddisfazione che loro hanno. Perché? Perché il focus è come avere una Ferrari. Quando sai usare il focus, quando sai focalizzarti realmente su una direzione, veramente vai come una Ferrari. Però senza l'autenticità, ovvero la conoscenza vera di chi sei, profonda, di quello che, che vuoi essere, portare nel mondo, hai questa Ferrari, ma nessuno ti dice che stai andando contro mano in autostrada. Per cui non è garanzia assolutamente di felicità. Io sono Emanuele Fortunati e aiuto le persone a guadagnare armonia e gioia professionale, a realizzarsi quindi professionalmente, senza però dover sacrificare il proprio modo di essere e il proprio stile di vita. E quest'oggi, appunto, in questo video ti voglio parlare dell'autenticità. Autenticità che non vuol dire essere se stessi, essere se stessi è un po' un cliché, no? lo diciamo tutti. Essere se stessi lo vedo come statico. L'autenticità vuol dire essere dinamici, vuol dire continuare a guardare dentro di sé, continuare a guardare la realtà che creiamo noi intorno a noi con le nostre azioni e continuare ad evolverci, scoprendo giorno dopo giorno, anno dopo altro, anno dopo anno i nostri talenti, le nostre passioni, mettendoci in gioco continuamente. Ecco che cos'è secondo me l'autenticità. L'autenticità combinata al focus ti danno garanzia non solo di creare risultati spettacolari, ma veramente di goderteli e soprattutto di goderti il percorso. Perché? Perché se tu devi sacrificare, compromettere parti di te, parti dei tuoi talenti naturali, parti di cose importanti per te, che può essere la tua famiglia, i tuoi figli, tua moglie, il tuo sport, i tuoi hobby e così via, eh, farai un percorso per ottenere certi risultati professionali, ma anche non professionali, in generale risultati che è un percorso fatto di rinunce. E rinuncia dopo rinuncia, queste comunque ti peseranno. Quando arriverai a creare questo obiettivo magnifico, avrai comunque la sensazione che forse ne valsa la pena, forse no, ma non saprai mai cosa ti sei perso. Quindi... È ovvio che focus da solo non funziona. Focus e autenticità ti aiutano a costruire un percorso che è fatto su misura per te. Un percorso dove tu non devi rinunciare, ma le cose che ti lasci indietro sono cose che sai che non sono tue. Ti faccio un esempio banalissimo. Io amo l'arte, amo dipingere, amo disegnare. Mi sono lasciato indietro il fatto di diventare un artista professionista perché ho scoperto che non è la mia strada. A me piace disegnare, lo faccio nel tempo libero, la mia missione è un'altra. Quella non è stata una rinuncia, è stato un guadagnare conoscenza di che cosa realmente è la vita per me, di chi sono io realmente, di quello che realmente voglio creare in questo mondo. E quindi ecco, eh, avere focus senza autenticità non ti permette di fare questa cosa. E quindi eh, ovviamente... Devi un po' scommettere, un po' giocare d'azzardo, è come giocare alla roulette. Ti può andare bene, ti può andare male. Solitamente però alla roulette ti va male, perché le probabilità sono fatte per far vincere il casino. No? E in questo caso, eh, sapere usare molto bene il focus senza sapere realmente qual è la tua direzione, quella che ti fa star bene, ti preclude di avere un percorso divertente e ricco di soddisfazioni. E gratificazioni e triple preclude probabilmente anche poi di gustarti il risultato perché dopo l'euforia dei primi dieci minuti dei primi dieci giorni eh, tutto passa Bill Gates e Warren Buffett hanno quel successo perché quello che fanno è in linea con chi sono davvero a Warren Buffett piace piace investire piace scoprire qual è la sfida migliore su cui puntare È lo stesso Bill Gates e quindi gli piace nella vita di tutti i giorni fare quel lavoro e gli piace e si godono i risultati. Ma Bill Gates non rinuncia mai a farsi le sue settimane dove si rinchiude da solo in un eremo e studia, studia, studia. Warren Buffett non si fa mancare il tempo con i suoi amici, il tempo per gustarsi un panino. E questa è la differenza. Loro hanno questo grande successo non solo per il focus, ma perché hanno combinato l'autenticità con il focus. Ora, l'autenticità come la possiamo vedere? Come la possiamo descrivere in modo pratico? Allora, l'autenticità secondo me è l'insieme di due cose. L'insieme dei nostri talenti naturali, quindi cosa ci viene naturale e spontaneo fare, e due, l'insieme di quello che a noi piace portare nel mondo. Come vorremmo cambiare questo mondo? Che contributo vogliamo dare a questo mondo? Ecco, queste due cose combinate ti rendono la persona che sei, con la tua unicità, che ovviamente è diversa dalla mia unicità ognuno è autentico appunto perché è un pezzo unico, inimitabile. Ora che sai questa cosa come fai a scoprire quali sono i tuoi talenti naturali, e qual è la tua visione per questo mondo, per te stesso nel mondo? Questo non è così semplice, perché? Perché è molto facile confondere chi siamo noi davvero con l'immagine che vogliamo dare di noi nel mondo. Questo è pure istinto di sopravvivenza, quando eravamo nelle caverne se non stavamo in gruppo non potevamo sopravvivere, perché? Perché da soli con gli animali feroci, col, con tutte le intemperie, le cose che potevano succedere, bisognava stare in gruppo. Noi non siamo cambiati a livello biologico e mentale, per cui cerchiamo ancora di stare in gruppo. Per stare in gruppo dobbiamo adattarci, ovvero scendere a compromessi con noi stessi. Smusso una cosa, taglia quell'altra. Quando fai questo cuci, quello che succede è che ti lasci sempre dietro quelli che sono i tuoi reali talenti. Perché? Perché pensi che non funzionino nel mondo. È mai capitato di, di essere una persona ambiziosa, di voler innovare, di voler cambiare questo e questo e non riesci a trovare un lavoro, un ambiente che ti permette di portare questi cambi. E questa è la spiegazione, che l'ambiente solitamente è costruito sugli stessi valori o non valori della società moderna, ovvero eh, gli stessi valori che avevamo ancora 5, 10, 20 mila anni fa quando eravamo nelle caverne, il fatto di dover essere un po' tutti uguali, di dover adattarci. Quando una persona esce da questi canoni, ovviamente non ha vita facile, soprattutto all'inizio. Se non conosci te stesso, metti in dubbio questi valori, queste cose che sono parte di te, finché a un certo punto per cui è tuo vivere, ti smussi e ti eh, conformi al resto del mondo. Però così non sei autentico e non puoi avere felicità. Ecco perché eh, l'autenticità da combinare col focus è fondamentale, non è sempre facilissimo capire come essere autentici. C'è però una bellissima notizia, l'autenticità è un processo, come abbiamo detto all'inizio, è una scoperta che si può fare di giorno in giorno, basta chiedersi nel quotidiano cosa ti piace e cosa no, e andare un po' più nel dettaglio. Mi piace fare il coach, certo, ma cosa mi piace di fare il coach? Oh, leggere e trovare le dinamiche che muovono le persone a livello inconscio, mi piace parlare con la gente, mi piace applicare soluzioni creative. Ecco, andando così nel dettaglio inizio a capire che per me... Eh, fare il coach, che possiamo chiamare coach, trainer, quello che è, non importa, quella è una definizione, ma che per me, professionalmente, mi piacciono alcune cose magari non mi piacciono altre. A partire da lì posso scartare pian piano quelle che non mi piacciono e avvicinarmi di più a quello che sono io. E sai cos'è la magia? Che non solo sto molto meglio, ma faccio anche molto meglio il mio lavoro e quindi poi ho un impatto più grande e quindi poi ho un successo più grande. Ed è proprio così che combino... La mia voglia di essere me stesso e di essere me stesso nel mondo, di dare il mio contributo unico al mondo con un focus che si impara con tante tecniche a partire dalla meditazione, dalla eh, PNL e così via. E questa è la buona notizia, che diventa tutto un'esplorazione giocosa. Non è un successo da un giorno con l'altro, ma è una vita fatta di tanti piccoli successi che poi sommati, quando ti guardi dietro, ti rendi conto magari di aver cambiato la vita, come nel mio caso, a decine di persone, come Bill Gates, al mondo intero, e come te magari a chissà quante altre persone. Quindi se ancora stai avendo problemi, a trovare un po' la quadra tra l'essere in armonia, il successo professionale e sentirti bene con te stesso o te stessa, ricordati che il focus serve, ma se non sei autentico, autentica, alla fine non hai garanzia di essere felice.